Per chiudere, vedete come tutto questo abbia un'influenza sul processo di innovazione, perché le innovazioni di cui tutti parlano, qui la terza parola della parola rotonda, innovazione, le innovazioni sono di due tipi, ci sono le innovazioni di rottura, così sono state chiamate recentemente in America, e le innovazioni di costo, ma noi delle innovazioni di costo non ci basta. le innovazioni di costo sono quelle che abbassano i costi, e per abbassare i costi sappiamo come fare, basta Esempio, e quindi vengo ancora, 5, diceva, ci siamo a 5 euro, 5 euro per un articolo positivo. e così noi le innovazioni di costo non risolvono il problema del genere, noi abbiamo bisogno delle innovazioni di rottura, che sono quelle innovazioni che introducono nuovi beni e servizi con modi nuovi e sono quelle che effettivamente creano le nuove possibilità. Questo è alla nostra possibilità, alla nostra portata perché noi italiani non abbiamo la possibilità per questo, quindi non fa. That's it.